Grazie Presidente, ma guardi brevemente io ho preso anche qualche appunto sulle dichiarazioni dei colleghi, mi verrebbe da esordire dopo tanti inviti a cercare qualcosa di operativo per risolvere queste questioni, queste difficoltà gestionali e operative all'interno del canile, non ne ho sentita una, non ne ho sentita una veramente. Il PD ha appena detto che vorrebbe parlare della qualità del servizio che offriamo ma non mi sembra che si sia interrogato sulla qualità del servizio che offre la ASL nel canile non si è mai interrogato in tutti gli interventi che ha fatto, ci auguriamo che avrà fatto invece le dovute interrogazioni da portare e da far rappresentare a chi oggi ha la maggioranza in, in regione Ora non so con la capigruppo, insomma, come eh, ci si accorderà. Noi avevamo preparato eh, una proposta che porteremo e fisseremo comunque su un atto che sarà una mozione, e la protocolleremo evidentemente nei prossimi giorni, dove invece abbiamo puntualmente, puntualmente ehm, proposto una serie di interventi sia strutturali a breve termine che a lungo termine. Sono interventi che sono frutto poi di una fase di ascolto invece delle associazioni che ci hanno segnalato una serie di interventi di cui necessita il canile. Sono dei punti che abbiamo fissato affinché il rapporto proprio tra la ASL, il gestore e le associazioni che ehm, procedono insomma, a, a tutelare e a controllare che eh, il benessere dei cani e dei gatti al canile sia garantito. E, proprio, e Questo è frutto semplicemente di una fase di ascolto e garantisce che c'è stato questo ascolto, che non abbiamo solo eh, sprecato parole al vento e che intendiamo comunque farlo, anche se ci sono state poste delle critiche aspre, le prendiamo, ne prendiamo atto e ci servirà solo a costruire, eh, a costruire di meglio. Il, il collega Bordoni poco fa diceva che la Commissione Ambiente non ha sufficientemente discusso del benessere animale ebbene eh, quando ne abbiamo parlato devo dire sinceramente non mi sembra che sia stato preso abbastanza seriamente dai colleghi dell'opposizione l'argomento della, della tutela animale, abbiamo parlato di circhi con risatine durante il, il, la Commissione quindi, e qua non vado oltre ma... Eh, forse forse dovremmo, dovremmo impegnarci con degli streaming per far vedere come reagiscono i colleghi dell'opposizione quando portiamo la questione dei circhi senza animali, quando portiamo la questione delle botticelle. Vorrei, vorrei che, rimette, come diceva il presidente Diaco, che eh, siano pubblicate le posizioni, ad esempio, del collega Bordoni sulla questione delle botticelle. Abbiamo parlato di apicoltura, abbiamo parlato faticosamente, stiamo portando a termine un regolamento che disciplina il benessere degli animali, con un confronto lunghissimo e che sarà portato ancora avanti con le stesse associazioni che ci hanno portato delle critiche oggi in aula, ma continueremo a farlo con loro, continueremo perché vogliamo raggiungere il benessere animali e lo vogliamo fare prima, figliomeni Meni, di parlare dei cimiteri per animali, prima pensiamo al benessere e poi pensiamo ai cimiteri per gli animali e per i cimiteri degli animali collega Figliomeni presidente avevamo preannunciato al presidente Figliomeni che noi siamo eh, molto d'accordo nel pensare nel programmare il cimitero per gli animali e per individuare un'area sul comune di Roma che, eh, che permetta di, eh, di avere un cimitero riservato ai propri animali eh, brevemente i nostri impegni, noi naturalmente non abbiamo, non ci siamo svegliati oggi nel seguire il, eh, lo stato del canile Muratella. Eh, prima, dallo staff dell'assessora Montanari, c'era chi era delegato a seguirlo e tramite lui eh, mh, continuavamo a seguire l'evolversi del servizio garantito al canile. Ma eh, io per prima, il Presidente eh, Diaco per primi abbiamo fatto numerosi sopralluoghi che non abbiamo pubblicizzato, che non abbiamo... Eh, fotografato che non abbiamo messo sui giornali ma per senso di responsabilità abbiamo continuato a fare io per prima vivo il canile eh, Muratella ad esempio come cittadina ad otto cani, ho adottato due cani dal canile Muratella e ho sempre controllato prima da cittadina e poi da portavoce quindi da cittadina all'interno delle, delle istituzioni che il servizio fosse ottimale ho sempre ehm, seguito il, il gestore come ho ascoltato le segnalazioni delle eh, delle associazioni e intendo continuare a fare non è un caso se nel nostro impegno abbiamo ehm, chiesto al Sindaco e alla Giunta di, ehm, di richiedere alla Regione e quindi alla ASL, di avere un atteggiamento più collaborativo, più trasparente ad esempio nei dati per le entrate, per le uscite, per le immatricolazioni, per la gestione delle schede sanitarie, più trasparente con il gestore stesso che non gestisce, scusate la ripetizione, le questioni sanitarie e con le associazioni di volontariato che vogliono sapere con trasparenza che fine fa un cane, come viene curato e come verrà curato. Abbiamo richiesto anche alla Regione che sia superato l'accentramento di un solo distretto sanitario, ma anche che sia garantita una, una eh, preoccupazione maggiore su quello che è oggi la, ehm, eh, la fornitura sulle apparecchiature sanitarie. Se pensiamo che un una volta settimana le analisi. Se pensiamo che ehm, non sia fornita dei macchinari giusti per fare il primo intervento, ad esempio, questo significa che la Regione Lazio, che non è governata dal Movimento 5 Stelle, non ha ritenuto prioritario il benessere degli animali perché altrimenti avrebbe previsto delle risorse economiche aggiuntive per allargare i presidi sanitari, per diffonderlo sul territorio anche di Roma Capitale e per fornirlo degli strumenti sufficienti. Non so se i miei colleghi hanno mai hanno mai eh, vissuto il canile Muratella, si hanno mai adottato un cane al canile Muratella e si hanno mai provato a, ehm, a, eh, a utilizzare un primo ricovero del cane o una prima assistenza sanitaria del cane al canile Muratella, perché forse vivere la città, vivere il canile Muratella eh, mh, farebbe aprire un pochino più gli occhi su qual è la situazione, soprattutto sanitaria. Okay? Comunque noi abbiamo previsto, come dicevo eh, in premessa, anche degli interventi strutturali a breve termine e abbiamo citato poco fa circa le 50 gabbie disponibili al canile ex Cinodromo. Abbiamo chiesto che siano rese eh, disponibili immediatamente, necessitano di piccoli interventi operativi e quindi in questo periodo, soprattutto ehm, estivo, dove c'è una situazione critica sugli abbandoni che conosciamo conosciamo bene questa situazione, abbiamo chiesto che siano rese immediatamente disponibili quelle, quelle sale. Abbiamo avuto notizia che le sale operatorie, eh, la ASA ha deciso di chiuderle oggi stesso, se non sbaglio, Presidente. E, eh, e Abbiamo chiesto al Simo di intervenire con un sistema di refrigerazione immediato che possa garantire il sistema di refrigerazione di cui la ASL necessita per proseguire. Abbiamo chiesto di intervenire immediatamente al, ai nostri uffici e ai dipartimenti affinché le stanze che non sono più ritenute eh, utilizzabili dall'ASL siano immediatamente rese fruibili e quindi che siano fatte tutte le verifiche in termini di sicurezza affinché siano fruibili le stanze che fino a pochi mesi fa, dopo molti anni, erano invece rese, erano disponibili e utilizzate dall'ASL. Abbiamo chiesto 10 punti naturalmente non perché la nostra, il dialogo con i nostri uffici non ci sia, non sia costante il dialogo con la Giunta e con la Sindaca, semplicemente perché abbiamo utilizzato questo Consiglio straordinario per fissare anche su carta quelli, quegli obiettivi che ci siamo sempre prefissati e che stiamo cercando di seguire. È una testimonianza che lo scorso, la scorsa settimana abbiamo previsto 170 mila euro a bilancio per gli interventi di refrigerazione che hanno impedito alla ASLA di proseguire le sue attività. E di utilizzare i locali e, ehm, e ripeto, abbiamo, abbiamo previsto degli interventi invece più piccoli ma immediati per rendere disponibili le gabbie che sono ad oggi utilizzabili. Grazie, Presidente,